Pronto? Sì, pronto, sì pronto, salve, sto sì, parlando con sì, signor Trantino, piacere, sono Nettina di Telecom Italia, li abbiamo chiamato siccome stiamo lavorando nella sua zona e eh, in merito agli aggiornamenti fatti nel central Vignettele con per la velocità di ADSL, Lei mm. signor Francesco l'ha utilizzata l'internet in a casa? No ma io non sono Francesco, io sono l'avvocato. Ah, e con chi ho piacere di parlare, mi scusi? Eh, l'avvocato Giovagnoli. Eh, perché purtroppo Francesco l'hanno rinchiuso stamattina uh -huh. eh, ha ammazzato la moglie col filo del telefono quindi voglio dire non mi pare il caso di rimettere la linea a casa che sennò questo ammazza qualcun altro ma non so quando lo fanno uscire ha ammazzato la moglie? eh sì l'ha legata con la cornetta del telefono e l'ha strozzata oh. vabbè sempre meglio di quell'altra di moglie, quell'altra ha buttata giù dal terrazzo fortuna che era solo il secondo piano si è rotta solo le gambe eh. Uh -huh. Mo la lascio perché ci stanno i carabinieri. Se vuole, può richiamare fra penso 8-10 anni. Insomma, a seconda quando lo fanno uscire. Ok? Uh, a Grazie, arrivederci.